Caro mio. Comunque, qualcosa ti è piaciuto? A me? Di nuovo, di quello che ti è piaciuto? Eh, certo. Eh beh, te lo devo dire adesso? Beh, sì. Non sono preparato, mi fidi all'improvviso. senti di nuovo. Eh, dai, eh, prima classificata, di sicuro che. Chi ne dicano gli altri? All'estero era posizionata benissimo, amplificata bene e poi è un grande diffusore. Un bel diffusore che è bello estetica. anche esteticamente, bello esteticamente, non banale. Esatto, è al di fuori delle regole sì. sancite. Senti, ma il Twitter. È lo puoi modulare in posizione allora, bello, simpatico e pittoresco, a parte di sapere che cosa stai eh. facendo allora, beh, due sono le cose ho un audiofilo senza la minima conoscenza ma un buon audiofilo si mette lì e si fa le prove mezzo millimetro alla volta così che in due o tre anni riuscirà a trovare la posizione ideale o si fa una rilevazione strumentale a patto di sapere che stai facendo e qual è il modo migliore di leggere le misure no? risposta all'impulso, step response, waterfall, fasi acustiche tutto molto pittoresco, a patto di sapere che cosa vuoi ti dirò che con il settaggio che aveva le Wilsonati, almeno le bianche quelle poi, nella sala, nella sala eh, quelle russe, eh, magari andavano un filino meglio. Mm. Le bianche, il setup che c'era sulle bianche, non è che mi abbia fatto vedere la Madonna come ricostruzione eh, rispetto dei piani sonori, eccetera. C'è da dire che erano nuove di pacca, erano nuovissime. E erano soprattutto fritte perché noi siamo entrati loro hanno aperto track e hanno acceso l'impianto appena, appena sballato eccetera io non ho mai capito di questo gruppo chi decide i settaggi di questo diffusore chi è che dice aspetta ora te lo sento me chi è responsabile chi è responsabile di questa cosa tanto è vero che tutte quelle che ho visto hanno il settaggio consigliato dal costruttore e d'altronde sarà di sicuro degno di fiducia per carità io lo chiederei guarda chi a chi? a chi? vediamo quello che dice che eh, è il sales manager eh, però eh, ma un quando... gamba tecnico di Wilson Audio ah di Wilson Audio Wilson... direttamente eh, sì. ah, un uomo si... di Wilson Audio Sapremo, di, saprà bene di che cosa sta parlando. Poi se lo sa so fare lui, Natale lo sa. So. certo peraltro, se ci lavori ogni giorno, ah, dai, sì. non è poi. No, ora hanno fatto un sacco informazioni. Eh, sì. bene Sempre per tornare all'Estelon, va detto chi? Eh, abbiamo scoperto la distorsione da Tam tanta... Che cosa significa? Ci hanno fatto imprudentemente, secondo me, ascoltare un brano dove c'era un tam tam battuto a mano, un tamburo con le mani sopra, con la, la, la parte posteriore sì. della mano che colpisce, eccetera. Cioè, bene, questa porzione di frequenza era allocata nelle che, diciamo è molto basso. È molto basso, medio-basso. Era allocata nella zona di competenza del medio uh, del mid buffer Il che sta che in alto stasura. e tenevamo un tam-tam di due metri. Eh, voglio dire, eh, però erano attimi in un contesto che invece. Se, se non me l'avessi indicato, non ci avrei fatto caso. Se eh, lo so, ma io ho più esperienza io, di te. So, no, ehm... io non ho detto. Non Delusione Raido. Delusione per le grandi. Per le grandi, assolutamente per le grandi. Per le grandi, per le grandi. Le perché invece le piccole andavano molto bene, andavano molto bene, avevano uno stage, una, un buon equilibrio sì. Cosa che non aveva, chi è nato così, cioè, eh, sì. mo, mentre Al lo pensa mentre per quelle di alluminio svizzere piega ah, le piega le piega la vecchiaia le piega. le piega non avevano una magia che in genere in ambiente hanno no. come com però lì hai visto c'è stato anche un rimescolamento delle delle camere delle stanze delle sale Grazie.